Buon pomeriggio a tutti quanti sarete abbastanza stanchi eh? Ecco allora cerchiamo di rimanere svegli fino alla fine c'è un premio per chi rimane sveglio tutto quanto il tempo e pensavo a proposito di quello che dicevi adesso non so qual è il tuo nome dove sei. della casa della sigaretta a casa tua non la spegni invece fuori. com'è il tuo nome? Nicolas, ecco, dicevi questa cosa, eh, in, in inglese si distingue fra, fra home e house, eh, pa Papa Francesco parla di casa comune e intende dire home, cioè il luogo degli affetti, il luogo dove tu non spegneresti mai la sigaretta per terra, perché è il tuo posto, è il posto della tua famiglia, dei tuoi cari, e invece noi forse la nostra madre terra la intendiamo un po' più una house, no? una casa, un un'abitazione, punto e basta, un luogo di transito, non il nostro posto, il nostro luogo. Ma questo fa parte di un'altra riflessione, che non è quella mia di oggi qua. Però me l'hai riaccesa, ne parlavo qualche tempo fa con, con altri in un'altra conferenza. Allora, eh, io eh, faccio un ulteriore affondo, voi probabilmente vi siete iscritti a questo diploma pensando alla dimensione ecologica e ambientale, eh, e qui continuiamo a ripetervi, che non è solo una questione ambientale, noi oggi il primo modulo vi stiamo massacrando su questo fatto e continueremo, non smetteremo perché è un tema importantissimo, se non riusciamo a renderci conto che l'ecologia integrale è un approccio sistemico agli aspetti ecologici, non riusciamo ad andare avanti, se siete venuti qua per fare ambientalismo, ecco, non venite al secondo incontro perché non serve, dobbiamo andare oltre e superare un po' questo, questo limite. Io voglio parlarvi di ecologia integrale e di periferie esistenziali, dovrebbe essere partito immagino, forse posso fare qualcosa di meglio? Chi ha detto sì? <ride> e, non so se voi avete mai sentito parlare delle periferie esistenziali, e, diciamo negli approfondimenti che ho fatto negli anni su questo ho trovato questo testo di Papa Francesco subito prima del, del conclave è uno dei testi eh, che, che hanno diffuso i giornali eh, dopo la sua nomina in cui lui portava tre punti all'attenzione degli altri cardinali prima delle, delle votazioni e uno, di questi tre punti, uno dei temi che portava avanti era proprio il tema delle, periferi, delle periferie esistenziali e Papa Francesco dice c'è bisogno di andare fuori, di andare oltre e noi siamo abituati a ragionare moltissimo sulle periferie eh, fisiche, cioè su, su, sul, sul lato più esterno delle grandi città, su, su, sugli ambienti che sono al margine. Invece il concetto di periferia esistenziale ci sposta da una dimensione eh, su del, del piano bidimensionale di superficie ad un affondo in profondità nella vita e nella storia delle persone. E questo è un salto incredibile perché andare in profondità significa lavorare su quello che è sommerso, su quello che è invisibile, su quello che non è propriamente... Eh, percepibile eh, di primo impatto e significa che non devo andare soltanto nei luoghi di conclamata povertà non devo andare soltanto ai limiti delle città eh, in francese dice banlie cioè le, il limite eh, il limite del eh, oltre il quale, quale c'è il confine e l'ultimo miglio oltre il quale finisce la città ma devo cominciare a, a guardarmi intorno e cominciare da chi è accanto a me dalla sua sofferenza, dalla sua povertà, dalla periferia che ciascuno di noi vive eh, dentro di sé. E questo capite bene che è una rivoluzione perché non, non è così facile riconoscere la sofferenza in chi ci sta accanto. Noi siamo bravissimi e voi... Chi come me è di ambito cattolico, noi di ascolto, quanto ci riempiamo la bocca, eh? molto la bocca, poco le orecchie di ascolto ci riempiamo, forse dovremmo lasciare un po' più libere le orecchie su questo. Siamo pronti ad accogliere, ascoltare tutti quanti e poi in casa nostra non siamo in grado di, di ascoltare il grido e la sofferenza del, del nostro fratello, di nostro figlio, di nostra madre, di nostro padre, del nostro vicino di casa. Guardate durante la pandemia, visto che poi diciamo, lo ridirò poi anche dopo, ma non so il tuo nome, il tuo agricoltore... Milvo, ecco, tu dicevi, eh, Paolo Francesco ha detto attenzione a non sprecare questa occasione, molti di noi, molte persone durante la pandemia hanno conosciuto il dirimpettaio, cioè la persona che gli abita di fronte perché sono andati a portargli un po' di pasta o gli hanno chiesto un po' di sale e, e probabilmente erano anni che non si bussavano reciprocamente alla porta, no? e quindi la nostra capacità di ascolto poi non riesce a superare il pianerotto, non riesce ad andare oltre l'ascensore per arrivare a chi ci abita di fronte per chi abita per chi abita in un palazzo. Allora, il tema della profondità è un tema importantissimo. Allora, dicevo, la dimensione della profondità è un tema fondamentale perché vuol dire che l'altro, il, il prossimo, è molto, del, è molto più vicino del previsto e nella, nel, nella dimensione ecologica integrale l'invito è quello ad andare oltre, andare oltre il consueto, andare oltre il normale, Prima abbiamo visto il video dei bambini che dicevano abbiamo solo 12 anni, tra l'altro quel video credo che abbia già un anno o due, per cui abbiamo solo 10 anni. Non è per mettere ansia, però insomma, eh, la, la situazione è cogente, ecco, è, è qui, è ora. E andare oltre vuol dire cominciare a pensare in modo diverso da come stiamo pensando, evidentemente, cercare soluzioni che siano il più possibile trasversali e che partano da noi, ma questo lo vedremo ancora. Ora, intanto partiamo da dal concetto di periferia esistenziale per cui della dimensione della profondità della dimensione della periferia, della povertà della sofferenza per non cercare troppo lontano quello che in realtà è molto più vicino di quanto sembra e stare nella, nella sofferenza nella, e nella quotidianità di questa sofferenza significa cominciare a costruire un cambiamento che parte da me che parte da noi, che parte da vicino parte da, da, una, prossimi, da una prossimità vi è stato ripetuto Sono ripetuto numerose volte che qui eh, avere un approccio ecologico integrale significa non pensare come disgiunte la crisi sociale e la crisi ambientale, credo che in questo pomeriggio, ve l'abbiamo detto talmente tante volte, vi, sarete, vi sentirete indottrinati rispetto a questo, ve ne convincerete durante il percorso, probabilmente molti di voi se sono qui in realtà sono già profondamente convinti di questo perché eh, lo credono e lo, vogliono, e lo vogliono applicare, ma questo significa che dobbiamo avere un approccio sistemico e integrato. Non possiamo guardare a una soluzione, ma dobbiamo guardare alle soluzioni possibili e capire come mettere a sistema queste soluzioni, come correlarle l'una con l'altra, come portare avanti una dimensione più comunitaria, sociale, culturale insieme a una, una, a una soluzione più ambientale ed ecologica. E questo significa che nella soluzione dobbiamo sentire la responsabilità che abbiamo gli uni nei confronti degli altri. Paolo Francesco, questo, questa dimensione della, eh, della, del, del, del non ci sono due crisi separate la ripete più volte e la rianima continuamente, abbiamo bisogno di, eh, di costruire soluzioni che sappiano mettere e far dialogare eh, ambienti che fino adesso non hanno dialogato insieme o che cominciano a dialogare insieme da alcuni anni a questa parte e che hanno linguaggi completamente, completamente diversi. Eh, vediamo soluzioni radicali nell'approccio nell ambientale, vediamo soluzioni radicali nell'approccio eh, alle povertà e alle sofferenze. Non hanno linguaggi sempre uguali. E, a proposito di agricoltura, io ho avuto la fortuna di eh, occuparmi per, per un certo numero di anni di agricoltura sociale, cioè del, de, de, delle azioni sociali, educative, terapeutiche che l'agricoltura può mettere in campo mettendo a disposizione la propria essenza la propria, e la propria bellezza. E in quell'ambito, eh, facendo formazione delle persone che volevano fare agricoltura sociale, spesso venivano agricoltori che dicevano io voglio imparare a occuparmi di sociale, piuttosto che educatori, educatrici, psicologi, dicevano io voglio imparare a coltivare. Quello che noi suggerivamo sempre era eh, manteniamo una dimensione dialettica fra questi due comparti, perché la bellezza della generatività che si può creare dalla dialettica fra due comparti che parlano lingue apparentemente diverse ma che, Tutte e due si fondano sulla relazione di cura, che sia la cura della natura della pianta o che sia la natura della persona. È proprio la generatività che serve per costruire un intervento che sia innovativo. Voi sapete che nella dialettica c'è una contrapposizione, un dialogo fra due parti e la sintesi del dialogo le due parti è la dimensione innovativa che crea e genera la soluzione creativa nuova. Allora, se io, educatore, mi metto a fare anche l'agricoltore, me la canto e me la suono, come si dice eh, a Roma, per cui... Mi chiudo su me stesso e rischio di non riuscire più a trovare una soluzione che sia innovativa. Se invece io, educatore, e tu, Milvo, agricoltore, ci sediamo insieme e cominciamo a, a discutere, a ragionare insieme su, sulle questioni che, che ci riguardano, per cui come prenderci cura della terra che, che abbiamo, che ci è stata affidata o che, o che coltiviamo, e come prenderci cura delle persone che ci sono state affidate, a quel punto sicuramente costruiremo qualcosa che è profondamente creativo e innovativo. E, ed è proprio in questo eh, incontro fra differenze che si genera il cambiamento, perché ci sarà un momento in cui Milbo dovrà dedicarsi alle piante, perché la produzione è troppo scarsa, perché c'è stata una grandinata, perché sono arrivate le cavallette, perché le farfalle hanno, hanno attaccato eh, i cavoli, e quindi stanno bucando tutte quante le foglie, e in quel momento lui si occuperà della parte agricola, io mi occuperò della parte sociale, e starò accanto alle persone vulnerabili, che stanno facendo invece magari il percorso di inserimento lavorativo, o ci sarà un momento in cui la persona vulnerabile non tiene, soffre, non riesce a portare avanti il processo che sta portando avanti e avrà bisogno di aiuto, Milbo avrà la preoccupazione di pensare alla produzione, io potrò occuparmi, staccarmi e pensare alla persona. Stesso eh, modello trasposto nella dimensione ambientale e nella dimensione sociale vuol dire portare avanti con linguaggi differenti nella ricchezza della diversità, la costruzione di soluzioni e metodi che siano innovativi, per cui non aspettiamoci di fare tutto, ma ve lo dirò anche più avanti, ma cerchiamo di costruire alleanze con altri diversi da noi per costruire un cambiamento che sia duraturo e che sia sostenibile. Se pensiamo di risolvere tutto quanto noi, ecco, nessuno di noi qui dentro da solo salverà il mondo. Forse vi ho spoilerato qualche cosa che vi preoccupa perché pensavo di salvare il mondo fra un paio di mesi, ma non sarai tu, non sarai tu, saremo noi insieme. Ecco. Ora, se voglio avere un approccio sistemico eh, integrato ed ecologico ehm, ho bisogno di stare nei posti. Eh, nella, nella costruzione di un cambiamento in un contesto multiproblematico in pedagogia si dice che il primo passo è quello della presenza, la pedagogia della presenza, nell'esserci laddove le cose accadono. Allora anche noi se dobbiamo cominciare da noi, se dobbiamo cominciare dalle periferie esistenziali, se dobbiamo cominciare dalla dimensione della profondità, dobbiamo imparare a starci in questi contesti. A me piace dire respirare le periferie esistenziali, respirare la sofferenza, che significa che faccio entrare dentro di me l'altro, la sua sofferenza, la sua storia, la sua povertà, la sua disperazione, ma come in un respiro poi lo faccio uscire e prendo energia e forza da questo respiro dell'altro e rilibero l'altro da me facendolo uscire di nuovo. Respirare e stare nelle situazioni problematiche significa eh, sentirne l'odore che spesso non è un buon profumo, a volte è, è, una, è un odore forte, è un odore acre, un odore che, che, che, ci fa, eh, che ci fa cambiare anche eh, l'espressione del nostro volto. Non so se voi avete mai avuto eh, la possibilità, per me, la fortuna, di, di lavorare in strada, di andare a fare assistenze domiciliari in luoghi di grande povertà, di lavorare con persone molto povere, ma i nostri sensi sono tutti pervasi da, dall'incontro con l'altro, prima ancora che il nostro sguardo riesca a vederlo, se entrate in una casa dove c'è grande povertà, probabilmente l'odore di quella casa sarà un odore estremamente forte, no? respirarlo significa rendersi conto del livello di sofferenza in cui vive l'altro. E se noi non ci rendiamo conto di questo, non, non possiamo comprendere che significa 7,2 metri, diceva eh, padre Josh prima, no? dell'innalzamento del mare, ma, non so quanti di voi abitano in riva al mare o abitano in un paese, in una città di mare. 7,2 metri probabilmente vuol dire ricoprire completamente tutto quanto il vostro paese, il nostro paese, il mio paese, no? eh, se abita al mare. Eh, mettersi nelle scarpe dell'altro per camminare con le scarpe dell'altro è un processo estremamente difficile. A volte noi eh, abbiamo anche bisogno di sentire questa distanza dalla sofferenza dell'altro. Abbiamo bisogno di sentire che questi dieci anni sono dieci lunghissimi anni, che il 2050 è lontanissimo e le soluzioni poi si troveranno, ci penserà qualcun altro, ci penseranno i nostri amministratori, i decisori, i politici che abbiamo eletto, ci penserà il Papa, ci... tocca a qualcun altro, non tocca a nessun altro, tocca a tutti noi uno, uno per uno, ma nessuno da solo, nessuno sparecchia il suo piatto da solo e risolve il problema, dobbiamo sparecchiare insieme questa tavola e sistemare insieme quello che c'è da mettere a posto. Allora se faccio il passaggio di eh, respirare profondamente eh, la sofferenza, eh, viverla profondamente, percepirla, nella slide di prima c'è scritto abitarla, abitare quella casa che sento mia dove non spengo la sigaretta per terra, per cui anche in quella sofferenza non entro come un turista che viene, risolve i problemi e poi se ne va, ma ci resto dentro e mi interroga e mi tiene, e mi tiene attivo. Qualcuno prima diceva... Eh, forse Mico o Padre Stanislo, eh, che le migrazioni sono un fatto normale, non è un'emergenza. Eh, padre Scalabrini l'hanno fatto santo pochi giorni fa, eh, alla fine dell'Ottocento diceva attenzione a non trattare le migrazioni come un fatto temporaneo. Voi sapete che eh, la Santa Sede ci ha messo un po' di tempo a riconoscere la congregazione scalabriniana, perché diceva voi vi occupate di migranti, le migrazioni finiranno, per cui perché ora fondare una congregazione che si occupi sempre di migranti, no? non serve, fate questa azione temporanea, costruiamo una società eh, religiosa, un ente ecclesiastico, che fa questa azione e poi quando non ce ne sarà più bisogno non, non si ripirà più. E invece lo sforzo di Padre Scalabrini fu proprio quello di far comprendere che, che era, era naturale, doveva essere così, lui eh, usava sempre l'esempio dei dice migrano i semi, migrano gli uccelli e migrano così anche le persone. Ed è grazie a questa migrazione, perché è grazie alla migrazione dei semi e degli uccelli che c'è eh, il cambiamento, che c'è l'innovazione, che, che, che riusciamo a crescere insieme alla nostra madre terra. Ed è anche grazie alla migrazione delle persone che, che si riesce a costruire un cambiamento e un nuovo modello di comunità. Scala sognava eh, una comunità eh, in cui la, la diversità potesse costruire costantemente innovazione, l'incontro con l'altro potesse costruire eh, è sempre un cambiamento che potesse far crescere quella collettività, per cui lui vedeva in maniera estremamente positiva la migrazione e diceva sempre, attenzione, cominciamo a guardare la persona che migra come una risorsa. È l'ospite da invitare a casa perché è l'ospite che porta il cambiamento di cui ho bisogno, è l'ospite che mi permetterà di, eh, di sopravvivere al futuro. È la stessa dinamica, la stessa dialettica che si genera fra le generazioni, tra no? la generazione di noi più adulti i nostri giovani, non so chi di voi ha figli ma tutti abbiamo avuto dei genitori e ci siamo come si dice a Roma scornati con i nostri genitori, io ho quattro figli e vi assicuro che è un dialogo quotidiano eh, dialettico, ecco, così, chiamiamolo dialogo dialettico, è uno sgridare tutto il tempo a questi ragazzini perché non ci va mai bene come sono, ma in realtà loro già sono il seme del cambiamento, sono chi ci sopravviverà e chi risolverà tante delle questioni che noi non sappiamo risolvere, però c'è anche bisogno di questa tensione dialettica che e aiuta loro a crescere e capire come nel radicarsi nella nostra storia e nella nostra cultura possono costruire quel cambiamento. Perché ogni albero, per quanto possa crescere alto all'infinito e arrivare fino a dove può arrivare, ha bisogno comunque di affondare le radici in una terra che sia fertile. Quella terra fertile siamo noi, ma le radici devono rompere questa terra fertile, entrarci dentro, penetrarla per poter costruire e ramificare fino, fino a così in alto. Allora... Che significa promuovere partecipazione e responsabilità? Significa che nel momento in cui io mi rendo conto che c'è una sofferenza e, e con intenzionalità decido di intervenire su quella sofferenza, devo prendermi la responsabilità di aprire quella quotidianità di disperazione disper di alla speranza e alimentare l'utopia, prima eh, padre Stanislo diceva che eh, non potremo avere il regno dei cieli sulla terra, non potremmo avere il paradiso qui in terra, ma ciascuno di noi può lavorare come se fosse possibile, forse questa è un po' la nostra tensione, deve essere. che chiaramente è una tensione utopica, perché poi non, non si concretizzerà mai, però è una tensione che ci porta a spingere verso un cambiamento possibile che è molto di più di quello che possiamo auspicare, perché è quello che possiamo sperare, è la dimensione ancora più ampia dell'attesa dell del, del cambiamento. E se mi prendo carico della disperazione e apro quella quotidianità disperata alla speranza, dovrò accompagnare il processo fino in fondo. È un percorso di cambiamento, un percorso lungo, un percorso faticoso, ma il nostro compito è quello di attivarlo, iniziarlo e non interromperlo mai. Spesso mi capita eh, con i miei figli quando mi dicono, ma perché tocca a me questo? No? Dico, ma tu prova a farti la domanda al contrario, perché non dovrebbe toccare a te? Quando mi dici, senti, raccogli quel fazzoletto per terra, guarda, c'è la tavola da sparecchiare, i cuscini sul divano sono tutti storti, ci pensi tu. Ma perché io? Non può farlo. Siamo sei a casa, per cui ha voglia a trovare un altro no, che possa farlo. Qualcuno spera sempre che arrivi quello dopo e ci penserà. Oppure quello che non ha voglia di litigare dice, sai che c'è, metto a posto io. E allora la domanda che gli dico, guarda, fatti la domanda al contrario. Perché non dovrei essere io? E se ti chiedi perché non dovrei essere io, alla fine ti tocca sempre. Devi sempre metterti in gioco, per cui eh, con con responsabilità, per cui con capacità di dare risposte e con, anche con la consapevolezza che sono in grado di dare risposte, non da solo, insieme agli altri, ma intanto sono consapevole di poterla dare perché ho colto che c'è un problema, posso iniziare questo, questo processo di, di cambiamento, non da solo, ma partecipando con la comunità e con la collettività, per cui facendo in modo che tutti gli altri si mettano a disposizione per il cambiamento possibile. Vi dicevo prima del dirimpettaio. Eh, Papa Francesco ehm, durante la pandemia ricordava in questa assemblea del, di quanta bellezza che si era generata nella sofferenza e poi dopo aggiungeva guai a sprecare questa occasione. Ce ne siamo accorti tutti, eh, l'abbiamo già detto più volte, è successo qualcosa di diverso, è successo qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo non è che necess necessariamente de deve avvenire in situazioni così drammatiche e così complesse, ma può avvenire anche nella quotidianità. Ora, eh, c'era, eh, sto, sto facendo un po' di, eh, di storia eh, dei Santi, no? Eh, io vengo da, dal Carisma Salesiano, sono incardinato nel Carisma Salesiano, Don Bosco diceva che in ogni ragazzo, anche più disgraziato, c'è sempre un punto accessibile al bene, per cui per noi salesiani, Gioce, siamo d'accordo, no? è naturale pensare che ci sia sempre bellezza nella disperazione, è naturale pensare che ci siano sempre risorse, perché ci crescono a pane e sistema preventivo da quando siamo ragazzini, per cui tu quando guardi una persona prima ne vedi le risorse e poi dici a ah, piacere com'è che ti chiami tu, no? e dopo che hai colto tutte quante le risorse. Però questo mi sono accorto andando un po' in giro che non è proprio così normale e, ed è uno sforzo che dobbiamo fare, sapere che in qualsiasi situazione, anche la più disperata, anche la più disgraziata, c'è un punto di partenza, ci sono delle risorse che si possono attivare e voi sapete bene che più attivo le risorse preesistenti, più il processo di cambiamento è sostenibile, più porto risorse dall'esterno, più quel processo di cambiamento faticherà ad essere sostenibile, faticheremo a produrre impatto perché eh, il progetto che sto mettendo in atto si fonda su tutto quello che viene da fuori, non parte da quello che ho trovato dentro e da cui posso iniziare. Quindi facciamo in modo di sforzarci per capire qual è quel punto accessibile al bene nelle situazioni in cui, in cui ci, tro ci troviamo perché è partendo dalle risorse che possiamo costruire un cambiamento che sia sostenibile e quindi duraturo e noi abbiamo voglia di un cambiamento duraturo altrimenti nel 2050 siamo tutti contenti e facciamo un grande brindisi con i bicchieri di plastica per dire ci abbiamo fatta poi buttiamo i bicchieri di plastica in mare e ricominciamo da casa, da capo e vai con la prossima generazione Benedetto XVI è ehm, Dentro, dentro questo messaggio per la giornata mondiale della pace introduceva dei temi eh, sulla, che poi Papa Francesco svilupperà nella sua laudato sì molto interessante e vi ho sottolineato qui alcune parole che sono appunto la, eh, la centralità dell'essere umano il bene comune che sono parole che sentirete tornare spessissimo la responsabilità di cui abbiamo già parlato la consapevolezza su cui voglio fare un affondo adesso eh, il rendersi conto di quello che sta succedendo, avere contezza e consapevolezza di quello che sta succedendo, avere consapevolezza delle mie risorse e dei miei problemi, avere consapevolezza delle nostre risorse e dei nostri problemi. Molte delle situazioni emergenziali più complesse eh, scoprirete, avete già scoperto, che si risolvono attraverso la mindfulness, la, la, la, la piena consapevolezza rispetto a quello che sta accadendo. Il nostro lavoro deve essere quello di generare consapevolezza, di promuovere consapevolezza nelle persone di fare in modo che ciascuno si renda conto, sia consapevole possa vedere con i propri occhi, toccare con le proprie mani sentire con le proprie orecchie che c'è bisogno dell'aiuto di tutti che c'è bisogno dell'intervento di tutti perché altrimenti non si riesce a cambiare lo stile di vita delle persone, perché quello stile di vita sarà, non sarà interiorizzato sarà, arriverà da fuori, sarà costruito sarà un, un abito cucito addosso per quanto può essere perfetto e calzare bene è qualcosa che è all'esterno di me, non è qualcosa che ho costruito e generato all'interno di me e che quindi può, può, può durare nel tempo. L'altra parola eh, per me molto importante è la prudenza eh, e dentro la, la prudenza io ci metto anche la pazienza, l'educatore lo sa, l'agricoltore lo sa, eh, eh, che serve pazienza quando si semina, non, non si può eh, continuare ad innaffiare, smuovere la terra eh, e stare addosso al seme, così non, come non si può in un processo di cambiamento stare costantemente addosso alla persona dicendo dai cambia, dai cambia, dai cambia, dai cambia. Serve un tempo in cui ogni cosa si deve posare, deve poter eh, ritrovare il suo spazio, deve poter costruire quel cambiamento partendo, partendo da sé. Allora questa capacità di essere, di essere prudenti, di essere ponderati, di essere pazienti, di, di saper guardare quel cambiamento in prospettiva, guardarlo nel senso del domani, non nella risoluzione dell'oggi, allora forse può costruirlo e, dargli, e, e dare fiducia nel fatto che sarà un cambiamento sostenibile e duraturo, altrimenti rischia di essere una soluzione poggiata sopra che cadrà a, appena si smuove un pochettino il tavolo, per cui farà, perderà di senso nel momento in cui non, eh, ci sarà una nuova crisi, un nuovo cambiamento, una qualsiasi situazione emergente che che scuote, che scuote le, la situazione e fa perdere quello che si è provato a costruire. Nell'approccio ecologico integrale un'altra parola importantissima è la generatività, cioè riuscire a creare qualche cosa di nuovo che prima non c'era, per cui io non mi limito a compiere azioni, ma voglio compiere azioni generative, voglio fare in modo che da quell'azione nasca qualcosa che possa produrre di nuovo ancora qualcos'altro. È come adesso mi è partito la, la metafora agricola mi è colpa tua che hai detto che, che sei agricoltore, eh, però ogni frutto dentro di sé ha di nuovo il seme che potrà generare altro. Saper prendere quel seme per poterlo coltivare di nuovo è un'arte antica che bisogna saper fare, per cui non ho bisogno de, dell'OGM che, che è completamente sterile, ma, ma sapendo ricogliere il seme all'interno del frutto potrà generare all'infinito. e questo fa il paio con quello che abbiamo appena detto cioè se, se la persona è in grado di interiorizzare attraverso un percorso di consapevolezza, di coscientizzazione diceva, diceva Paolo Freire il, il percorso di cambiamento la situazione eh, di sofferenza le, le soluzioni, la possibilità di attivare le risorse la generatività è qualcosa di automatico, non è, diventa quasi scontata perché se lo senti come lo sento io non puoi non portare avanti questo cambiamento in modo duraturo e questo lo devo fare, l'ho detto prima e lo ripeto anche adesso, partendo dalle risorse di cui già si dispone. È inutile che continuo a mettere i fitofarmaci, fertilizzanti, pesticidi nella mia terra, ma parto da quella terra e dalla ricchezza di quella terra e quella terra può avere. Voi sapete che ci sono certe piante che migliorano eh, il terreno, no? le, le fave eh, azotano il terreno e eh, quindi danno nuova fertilità al terreno. Quindi semplicemente utilizzando un'altra pianta, per cui un, un altro partner, un altro stakeholder, un'altra un persona, un altro gruppo che può mettersi in gioco, posso migliorare la situazione e avere nuove risorse che riescono a permettere dopo le fave di fare la campagna del pomodoro, che è una pianta che invece chiede tanto al terreno, per cui a maggio raccoglierò le fave e d'estate raccoglierò i pomodori e non ho messo nessun fertilizzante in quella terra, ho solo utilizzato la terra che c'era e le piante che potevano stare e dimorare in quella terra, per cui Partire dalle risorse di cui si dispone significa non impoverire il sistema, non, non frustrare nemmeno il sistema, perché poi in pedagogia se io faccio capire all'altro che non può farcela e che non ha le risorse per farcela e che serve tantissima altra roba da prendere fuori e portare dentro, probabilmente l'altro faticherà a costruire un cambiamento, si sentirà sempre più dipendente da quelle risorse esterne che sono l'unica soluzione, l'unica salvezza per il percorso di cambiamento. Invece siate salesiani. Partite dal, dal punto accessibile al bene che potete trovare nella, nella persona. La persona che poi è, è il centro della nostra azione ed è per noi, la persona ha un valore intrinseco, a prescindere dalla sofferenza, dalla difficoltà, dalla, dalla situazione in cui si trova. E allora attraverso la responsabilità che abbiamo detto, la consapevolezza, la partecipazione, l'essere insieme, posso cominciare a costruire un, un cambiamento che sia condiviso, che sia un cambiamento comunitario. Ma voi sapete bene che quando si fanno sedere tre persone a un tavolo eh, si cominciano a creare dei problemi, perché se io sto da solo funziono molto bene, mi sparecchio il mio piatto e mi risolvi i miei problemi, se stiamo in due possiamo stare bene insieme oppure possiamo cominciare anche un pochettino a, ad avere qualche problema, se stiamo in tre, quattro, cinque, sei diventa sempre più complesso. Io ho la fortuna di Insegnare alla salesiana, insegno anche progettazione e faccio lavorare i ragazzi in gruppo. Quando siamo in plenaria così e discutiamo, è tutto più facile, no? sembra che siamo tutti d'accordo. Poi dice: Va bene, adesso provate a definire un problema in 4 o 5 persone. Definiscono il problema, e poi dice: Va bene, adesso provate a descrivere questo problema indicando tutti i problemi che sono correlati a quel problema. No? Si chiama l'albero dei problemi. Quando cominciano a lavorare sui problemi correlati, si accorgono che ognuno stava intendendo un problema diverso e cominciano a discutere. E tendenzialmente, mentre stanno lavorando in gruppo, vedi che vengono, si avvicinano alla carta e dicono professore, io voglio dirgli una cosa, oggi vado io prima, però poi magari la vengo a trovare domani, il giorno dopo vengono a dire, ma nel mio gruppo non ci troviamo bene, non funzioniamo tanto bene, ragazzi, abituatevi a lavorare bene insieme adesso, perché non ti sceglierai mai i compagni di viaggio. Qui, sulla nostra, nella nostra casa comune, i compagni di viaggio siamo tutti noi, è tutta l'umanità. Non è che possiamo andare a scegliere, perché noi due, sorella, stiamo bene insieme, ci troviamo bene e quindi salviamo noi due il mondo abbiamo bisogno di tutti per cui abbiamo bisogno di armonizzare le relazioni ecco forse un compito importante dell'animatore Laudato Si sì, di, di voi che, che decidete di intraprendere questa avventura di, di coscientizzazione da cui sarà poi difficile uscire perché eh, comincerete a vedere cose che gli altri non vedono che non è avere allucinazioni eh, ragazzi, non, non vi preoccupate però cominciate a rendervi conto di situazioni che gli altri faticano a vedere, per cui continuano a, a, a non preoccuparsene, a pensare che in certe situazioni è più importante. Ricordo, ehm, eh, io sono stato il segretario generale della Caritas di Roma, proprio nel periodo della, del, del, del picco della pandemia, no? poi a giugno ho lasciato, dire, sono molto più rilassato, guarda qua non c'ho più una ruga, è un bello ripulito e sistemato, e, e mi ricordo quando discutevamo dell'utilizzo della plastica e del monouso nelle mense della Caritas, e alcuni collaboratori mi dicevano: Ma okay, qui il problema è che dobbiamo dare da mangiare alle persone. Dico: Sì, ma se non ci rendiamo conto e non riusciamo ad avere un approccio sistemico anche in questo, ma come pensiamo di risolvere la questione? Se c'è sempre qualcuno che è più importante, se c'è sempre qualcosa che è più vicino al mio sguardo, per cui mando in deroga l'attenzione all'altro, non riuscirò mai a costruire questo cambiamento. Allora, armonizzare significa fare lo sforzo di permettere a tutti di vedere quello che noi stiamo vedendo, quello che noi stiamo cogliendo. Se noi siamo i primi, gli unici o i pochi che riescono a cogliere il senso e il bisogno di un cambiamento che sia sistemico, integrato, fondato sulla consapevolezza, sulla responsabilità, sulla partecipazione, il nostro sforzo non è quello di costruire quel cambiamento, ma è quello di permettere agli altri di pensarla in questo modo. La nostra prima rivoluzione è quella di, di contaminare, so che è un termine brutto, dopo due anni e passa di pandemia, però è di contaminare in modo positivo le altre persone perché possano vedere questo. Allora lavorare sull'armonizzazione delle relazioni, sull'armonizzazione degli sguardi, sul permettere a tutti di, di guardare dalla stessa prospettiva è un compito importantissimo, fondamentale, che può generare la rievoluzione, perché si tratta di evolvere, non si tratta di rivoluzionare completamente tutto, si tratta di ricostruire un processo evolutivo che permetta a tutti di vivere bene e di vivere, e di vivere nella nostra casa comune. Allora, voi sapete che Papa Francesco eh, ha lanciato a un certo punto il patto educativo globale, dicendo attenzione ragazzi se qui non ci mettiamo tutti quanti insieme a pensare eh, eh, eh, e costruire soluzioni alle emergenze educative, ai problemi educativi, alla vita della collettività, alla crescita culturale e sociale, non si arriva da nessuna parte. E... E ha introdotto il patto educativo con il proverbio che per far crescere un bambino serve un intero villaggio. Ecco, abbiamo bisogno di costruire un villaggio dove ciascuno, per la propria parte, per il proprio compito, per il proprio ruolo, per cui non facciamo tutti la stessa cosa, facciamo tutti cose diverse, si possa prendere cura della, della crescita e del cambiamento. Questo significa... Che dobbiamo saper innovare, ma noi ormai non abbiamo più questo problema, perché se, se abbiamo capito che dobbiamo metterci in una posizione dialettica, di confronto, di scambio, di incontro con la diversità, l'innovazione è automatica. Se incontro l'altro e io sono disponibile non ad accogliere l'altro per assimilare l'altro nella mia cultura o farmi accogliere l'altro per essere assimilato all'altro nella sua cultura, ma sono disponibile a incontrare l'altro per lasciarmi sconvolgere da quell'incontro. Qualsiasi... Qualsiasi percorso quell'incontro prenderà, che non è quello che io posso prevedere prima. Eh, un paio di settimane fa ero a Chieri con un gruppo di volontari, di giovani volontari che, che si occupano di andare eh, nei, sui confini dell'Italia a Ventimiglia, ad Urx, a Trieste, eh, a Lampedusa a lavorare con i migranti eh, transitanti, o in, o in entrata o in uscita dall'Italia e sono persone, lavoravamo tantissimo sul concetto dell'incontro no? io non mi sento di essere accogliente, io mi sento di essere disponibile a incontrare l'altro anche perché l'altro non ha desiderio di essere accolto da me sta passando, no? lo conosco per due ore, per tre ore gli indico il sentiero migliore per passare il confine e poi prenderà la sua strada e gli do un paio di scarpe nuove perché possa camminare sulla neve quando è inverno mi occupo di curare le ferite ai suoi piedi quando arriva a Trieste e vi piedi feriti perché l'ultimo tratto, gli ultimi 30, 40, 50 chilometri li ha fatti tutti di seguito, e fra l'altro gli ultimi chilometri entrando in Italia li ha fatti anche correndo perché se veniva incrociato dalle forze dell'ordine entro i 10 km al confine veniva riportato dall'altra parte del confine. Per cui mi occupo di piccolissime cose sapendo che la mia disponibilità è all'incontro con l'altro e sarà l'incontro con l'altro a costruire quel processo innovativo. Sarà la mia diversità, la tua diversità, la, la, la differenza che io ci posso mettere, il mio contributo unico, perché dicevo prima l'unicità della persona, il mio contributo unico e indispensabile in questo cambiamento a costruire quel, quel cambiamento. E questo deve avvenire qui, col mio vicino di casa, il mio dirimpettaio, e deve avvenire a livello mondiale, senza mai, senza mai abbandonare questa tensione fra locale e locale globale, non, non posso non tener conto, eh, mi viene in mente un esempio che non lo apro perché sennò ne parliamo per due ore, non posso tener conto dell'impatto che ha su tutti quanti gli altri, guardando gli altri partendo da vicino a me e ampliando il più possibile, perché se così faccio comincio a costruire un senso del noi, prima siamo usciti con padre Prem per andare a cercare l'alimentatore di corsa e c'era il tramonto e passavano gli storni nel cielo, avete visto al, al tramonto a Roma quanti quei gruppi di uccelli che, che si muovono nel cielo e fanno quelle danze bellissime. Gli storni hanno un senso del noi che è incredibile, è un senso del noi dettato da, da tanti motivi. Uno dei motivi è anche avere un problema comune, che più siamo insieme, meno rischiamo di essere attaccati e predati dai rapaci che la sera vengono a predare gli storni, per cui è più facile che io mi salvi, va bene. Vuoi farlo per un motivo egoistico? Fallo, se parti da te è anche più facile. Ma l'importante è cercare di armonizzare questo senso del noi che ci fa sentire parte di un tutto se non la penso in termini di noi ma la penso in termini di io vi ho detto già credo tre o quattro volte se sparecchio il mio piatto non ho risolto il problema sto sparecchiando il mio piatto e la tavola non è fatta solo del mio piatto ma è fatta anche di spazi comuni è fatta di tovaglie, è fatta di brocche è fatta di, di oggetti che, su cui più persone intervengono qui ho bisogno di costruire una collettività e un senso del noi che vada oltre la mia individualità solo così posso costruire il cambiamento e il bene è comune se è di tutti. Fin quando non tutti potranno partecipare del bene comune, per me, poi voi scegliete da voi, non è di nessuno, per cui non è nemmeno io, nemmeno io accedo al bene comune se non ci puoi accedere pure te. Allora Il nostro sforzo è, in questa logica sistemica, di prenderci la responsabilità del cambiamento, con la consapevolezza e promuovendo la consapevolezza negli altri, partecipando insieme agli altri della costruzione del cambiamento. Come fine ultimo quello di costruire un bene comune che sia accessibile a tutti. Se riesco a rendere accessibile tutti, eh, a permettere a tutti di accedere al bene comune, allora a quel punto avrò costruito la pienezza di questa rievoluzione, di questo cambiamento fatto insieme. Ma per essere noi ho bisogno di partire da me e da chi accanto a me sta, senza andare a cercare troppo lontano. Ma intanto cominciare a, a contaminare, a stringere la mano di chi mi sta vicino per costruire questo cerchio infinito che ci coinvolga tutti. Questo qua.